Ciao a tutti, oggi prepareremo i tortellini in brodo vegetale. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono tortellini, cipolla, patata tagliata a pezzetti, carote tagliate a pezzetti, sedano, pomodorini, acqua, sale e olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le patate tagliate a pezzetti, la carota tagliata a pezzetti, i pomodorini, il sedano, la cipolla, il sale e l'acqua. Ed azioniamo il bimbi per 25 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Filtrare il brodo e mettere da parte le verdure. Abbiamo filtrato il brodo. Lo rimettiamo nel boccale e portiamo ad ebollizione per 7 minuti, 100 ⁇ gradi antiorario, velocità soft. Aggiungiamo l'olio, i tortellini e li facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, che nel nostro caso è 2 minuti, 100 ⁇ antiorario, velocità soft. I tortellini sono cotti, andiamo a impiattare. Tortellini in brodo vegetale. Grazie e alla prossima ricetta!